Ciao a tutti sono Mr. Mr.Dakia e benvenuti in questo nuovo video Oggi parleremo di... di nuovo, di nuovo, di nuovo, sì, di globo Finalmente era molto atteso questo video e finalmente oggi ne parlo Allora... Dopo mesi e mesi e mesi di richieste sulle protezioni e sul lavoro, mi hanno mandato finalmente il casco di globo, il casco che non vale un casco. E dunque, questo è, diciamo, è sempre utile perché andando in bicicletta mi potrebbe proteggere qualsiasi cosa. Ora, oltre al casco, me l'ha mandato anche il gilet. Il gilet, ora ve lo faccio vedere, un secondo, il gilet di nuovo, Questo diciamo dovrebbe essere il gilet che si dovrebbe vedere, vedere a notte. Guardate. Ora non lo indosso così che almeno possa si vedere meglio. Ecco, il girè. È un girè. Sì potrebbe anche andare bene ma per la pioggia per la pioggia e per le varie tempere come si fa? Glovo non ci ha pensato, dunque ci dobbiamo pensare noi per queste cose. Oltre al fatto che mi hanno dato questa mascherina di stoffa, guardate, dovrebbe eh, non far trapassare il virus che c'è ora in giro ma invece non serve a niente perché dopo questo di qui non è una mascherina la ma possiamo chiamare copri mascherina. E non mi hanno dato neanche il gel disinfettante che potrebbe essere utile per ogni volta che io tocco i contanti delle persone e neanche lo sprite per disinfettare lo zaino. Niente su niente, non ci hanno dato niente, ci hanno dato solo queste due cose dopo mesi. E purtroppo solo questo ora dobbiamo parlare sui fatti economici di Glovo è una cosa molto importante Glovo dopo che hanno firmato il contratto con la UGL eccetera insieme ad altre uh, associazioni come Glovo e la nostra diciamo guadagno era diciamo a cottimo è stato abbassato è stato abbassato di molto diciamo prima era una base di non mi ricordo un euro 80 adesso è arrivato a 1 euro 50 non ci danno neanche il bonus pioggia il bonus altri bonus che ci, prima ci davano adesso non ci danno più dunque a posso di darci tre, questi 3 euro sommando i chilometri ci danno 2 euro un, un euro qualcosa dunque la, la situazione è molto critica ci danno talmente poco talmente poco che non vale neanche la pena di andare a consegnare siccome che a volte le consegne le facciamo perché in questo periodo di pandemia si può diciamo sacrificarsi per gli altri però senza esagerare perché alla fine noi siamo sempre eh, in pericolo cioè di essere tra essere contagiati dunque evitiamo a volte di correre per avere dei punti che alla fine rischiamo anche la vita per essere avere ordini finire l'ordine più velocemente e per averne altri così a più ordini facciamo il sabato e la domenica più riusciamo ad avere le ore lavorative e questo secondo me è sbagliato, ma nessuno lo sa. E noi, anzi voi, dovete evolvere queste cose, queste informazioni. E eh sì, speriamo che in questi mesi Globo cambi e migliori la situazione, la situazione che c'è attualmente. Ci vediamo al prossimo video e ragazzi lasciate un like e commentate come sempre. Ciao a tutti!